Allora, lo scopo di questo programmino che faremo adesso è proprio quello di eh, giocare una partita blackjack contro il computer. Eh, chiaramente con delle regole semplificate, una mano sola, eccetera. No? Eh, ti dice scrivere il programma Python che gioca blackjack contro l'utente, quindi il computer gioca contro l'utente. Assumiamo di avere due giocatori soli, il computer e l'utente, quindi non c'è una mano in cui c'è il mazziere che gioca contro più giocatori contemporaneamente. Una mano sola con una serie di semplificazioni. No? Allora, per chi non conoscesse Blackjack, eh, l'obiettivo del gioco è quello di arrivare più vicini possibile al, numero, al valore 21 senza mai superarlo. Okay? Quindi funziona così, io ti do una carta, ogni carta ha un valore che va dall'1 all'11, e tu decidi se vuoi ancora una seconda carta, se ne vuoi una terza, eccetera, eccetera, sulla base del valore che hai. Quindi se tu hai un 7, probabilmente 7 è una carta un po' bassa, quindi ne vorrai un'altra, eh, ti arriva un 10, 17, 17 decidi cosa fare. No? Nel senso che se, prendi, se la volta dopo prenderai un 3, allora farai 20 sei molto vicino. Se la volta dopo prenderai un 6, 17 più 6 fa 23, hai sballato e hai perso. No? Quindi la logica del gioco è semplicemente decidere se voglio la prossima carta oppure no. Um, il computer cosa deve fare, il programma cosa deve fare deve far giocare il giocatore quindi proporgli, chiedergli se vuole delle carte e simulare diciamo l'estrazione della carta il giocatore può decidere se vuole un'altra carta oppure se vuole fermarsi e o il giocatore supera 21 e quindi sballa oppure si ferma a un certo punto con un certo punteggio dopo che ha giocato il giocatore gioca il banco e il banco farà la stessa cosa con un algoritmo che, invent che ci inventiamo noi, no? per attraverso il quale il banco deciderà se darsi una, una carta successiva o no, ovviamente senza guardarla prima. No? Ehm, e poi alla fine, quindi il banco stesso potrà fermarsi a un certo punto, oppure potrà sballare. Se nel giocatore e nel banco hanno sballato, quindi entrambi hanno un punteggio minore di 21, minore uguale di 21 allora vince ovviamente chi ha il punteggio maggiore. A parità di punteggi vince il banco. Questo in sintesi sono, diciamo così, le regolette del gioco. Ok? Eh, in, realtà, in realtà dopo c'è un dettaglio in più che dice che prima il computer si dà una carta e la fa vedere al giocatore. Quindi il computer dice, il banco dice ok, io ho un 5, adesso gioca tu e poi dopo che avrai giocato io andrò avanti no, sulle carte che avevo ma perché nel gioco vero è anche importante sapere quali, quali carte sono già uscite no? per stimare un pochino le carte che potranno uscire ehm, e il, la mano inizia con due carte date al giocatore, il giocatore con due carte non puoi mai sballare no? perché eh, sono tra 1 e 10 il massimo è 21 eh, in questo programma eh, applichiamo un po' di regole semplificate la prima è pensare che non ci sia un mazzo di 52 carte o 108, quante sono, ma che sia un mazzo infinito. Quindi il fatto, in qualunque momento puoi estrarre una qualunque, una qualunque carta e il fatto di aver già estratto tutti i 7 non, non, ti, fa, non ti diminuisce la probabilità di estrarre un altro 7. Okay? Quindi non dobbiamo per ora in questo esercizio tenere traccia di quali sono le carte che sono già uscite. E facciamo finta che le carte abbiano un valore da 1 a 10 No, nel gioco vero l'asso può valere 1 o può valere 11 a seconda di come il giocatore decide, però è un po' complicato qua da fare. No? E quindi diciamo che eh, facciamo finta che le carte siano solamente numeri da 1 a 10, tutti i numeri interi, l'asso vale sempre 1, lasciamo perdere le figure che a seconda dei giochi hanno i punteggi, oppure delle varianti, oppure possono valere mezzo punto, insomma. Lo facciamo semplice, tanto poi complicarlo è facile una volta che abbiamo un'impostazione generale. Ok? Allora, proviamo un po' a impostare il gioco, diciamo, l'algoritmo. Allora, dobbiamo giocare qua una mano, no? Ok. Quindi la mano inizia col giocatore che estrae la prima carta, il computer che estrae la carta, e se la ricorda. Poi, tutta la mano del giocatore, tutta la mano del computer... E la determinazione di chi ha vinto. No, io ci vedo queste quattro grosse fasi. Quindi la prima fase è computer, si dà una carta. Poi computer dà due carte al giocatore. E computer, no computer, eh, si sì, sì, sì dà una carta e poi no, non, non, scusate, non metto computer quando gioca il giocatore perché in realtà è tutto, lo fa tutto il computer quindi diamo due carte al giocatore poi facciamo giocare il giocatore poi dopo che il giocatore ha finito di giocare quindi diciamo così quando è che un giocatore finisce di giocare? finché decide di fermarsi oppure supera il 21, per i due modi, o dici basta, oppure dici ancora ma supera il 21 e quindi basta per forza. A questo punto facciamo giocare il computer, con una strategia da definire, anche lui, finché decide di fermarsi, oppure supera il 21 dove decide, fatemelo mettere tra virgolette, perché è pur sempre una macchina. E alla fine verifica chi ha vinto. Buon, finito. Allora, tutti questi blocchi di programma chiaramente si devono, come sempre, passare informazioni tra uno e l'altro. Eh, in particolare, partendo dal fondo, verifica chi ha vinto, sulla base di che cosa? Su sulla base di quali informazioni devo decidere chi ha vinto? Beh, per sapere chi ha vinto mi serve sapere quanti punti ha fatto il giocatore e quanti punti ha fatto il banco. Punti totali, non le singole carte, non mi interessa. Poi, ovviamente, se il tuo giocatore è maggiore di 21, allora. No. quindi, alla fine. tutta la parte di gioco del giocatore. ai fini di questo programma, ha lo scopo di darmi un valore: i punti del giocatore. Con tutta la sua logica, adesso poi faremo, no? Però, alla fine quando il giocatore ha giocato, rimane una variabile sola che mi interessa, un valore solo che mi interessa, i punti del giocatore. Quindi, ops, determina una variabile che chiamiamo punti giocatore. E idem, anche il gioco del computer determinerà una variabile che si chiama punti computer. E allora la verifica di chi ha vinto è facile perché si fa sulla base di punti giocatore e punti computer. Ah. Solo sulla base di questo. Ci basta sapere questo? Chiaramente ovviamente questo punto può essere maggiore di 21 o minore di 21 a seconda dei casi, no? volendo potremmo già scriverlo adesso questa parte del programma, avendo decise come chiamare quelle variabili e avendo deciso, eh, insomma, essendoci convinti che, basta, che sia sufficiente conoscere questi due valori. Um. Il computer si dà una carta, eh, invece complica, cioè non è che complica, però si dà una carta la quale deve usare poi per giocare sotto. Quindi in realtà in questa fase qua devo calcolare una variabile che mi servirà nel terzo blocco sotto. Quindi ci serve un'altra variabile che teletrasporti un valore dal primo blocco al terzo. Quindi salva in carta computer e quindi quando diciamo facciamo giocare al computer partendo dalla carta computer già estratta quindi abbiamo questa variabile devo stamparla prima poi dopo non è che ricomincio da zero a ridarmi le carte devo continuare a partire da quella carta lì A, eh, ad eccezione di queste due informazioni no? la carta del computer che devo calcolare prima e poi userò qua quando il computer giocherà e i due punteggi dei due giocatori non mi sembra che ci siano altre informazioni che devono passare da un blocco all'altro quindi avendo definito questi questi quattro blocchi li possiamo implementare, realizzare nell'ordine che vogliamo partendo dal più facile partendo dal più difficile partendo dal primo a piacere partendo da qualcosa che si possa testare però secondo me ehm, ma allora possiamo ad esempio partire dal primo è facile così Visto che si parla più volte di dare delle carte, cosa vuol dire da una carta? Eh, vuol dire restare un numero casuale tra 1 e 10, giusto? Vabbè, quindi vuol dire che semplicemente carta computer sarà un randint tra 1 e 10. Importiamo random. E diciamo che il computer ha estratto un, un 3, un 4, un 5, quello che è. Il primo blocco è facile. Adesso possiamo vedere il gioco del giocatore. Dimmi. Eh, perché fa parte delle semplificazioni che abbiamo scritto qua. Okay. Fino a 10. È anche una, una semplificazione, l'asso lo facciamo sempre valere 1. Perché altrimenti dovremmo, quando do due carte al giocatore, quando ho due assi dovrei trattarla come caso particolare invece poi si può tutto complicare no? per ora lo facciamo semplice così con questa non andate ancora a sbancare allora far giocare il giocatore tutto sommato è semplice perché gli do due carte e poi sulla base di queste due carte lui deciderà se giocare quindi gli faccio, gli estraggo la prima carta 1, uguale, beh, sempre l'andiente, da 1 a 10. Poi estraggo una seconda carta e gli dico, caro mio, hai queste due carte. Già che ci sono, posso calcolare già il punti giocatore. Uguale, carta giocatore 1 più carta giocatore 2. E dirò, Uh, le tue carte sono, diciamoci una un f string, carta giocatore 1 e carta giocatore 2. Non gli metto anche il punteggio perché il conti deve farsi lui a mente. No? vediamo cosa succede, allora ad esempio il computer è stato un 3, le tue carte sono 9 e 10 in una prossima partita il computer estrae di nuovo un 3 le tue carte sono 4 e 5 estrae 8, le tue carte sono 2 e 3 e così via, la partita inizia così no? io ho già scritto 5 righe e 6 righe di codice e mi viene già voglia di fare il RAM per provarle quindi ricordatevi sempre non finite di scrivere il programma prima di testarlo ma testatelo man mano che lo scrivete Um, ok, adesso devo far giocare il giocatore lui ha due carte e gli chiedo, ne vuoi un'altra oppure no? carta, sì o no? Mm? risposta uguale input vuoi una carta? sì, barra no Vuoi un'altra carta? Se la vuole, la estraggo e la sommo. E poi devo permettergli di gli chiederò di nuovo ancora se ne vuole un'altra e a sua volta se... Quindi qua ci può stare benissimo un while risposta. Uguale sì. Se la risposta è sì, ti do la carta. E poi tornerò a rifarti la domanda e se la risposta sarà ancora sì, ti darò ancora un'altra carta e così via. No? È una riga vuota. E quindi dentro il ciclo dovrò anche a sua volta, me lo scrivo per non dimenticarlo, rifare la domanda. La domanda la faccio prima di entrare la prima volta e poi ogni volta che termino un'interazione prima di iniziare quella successiva. Se mi hai detto sì ti do una carta una nuova carta giocatore uguale a Randint e ti dico cosa è, cos è uscito, è uscito un carta giocatore. e nel frattempo ovviamente aggiorno il punteggio Perché visto che è uscita questa carta il punteggio del giocatore si incrementa di conseguenza quindi aggiungiamo un altro peso eravamo arrivati alle tue carte sono vediamo come si comporta questa parte di programma le tue carte sono 1 e 9, quindi fa 10 vuoi un'altra carta? Sì 10 più 10 fa 20 mi fermerei e dico no e mi fermo in un'altra partita ho un 3 e un 8, quindi fa 11 vuoi un'altra carta? Sì, che è un 4 11 4 e 15, proviamo a chiedere ancora un'altra 15 3, 18 sentiamoci fortunati, 18 1, 19 e poi ti arriva il solito 6 che ti manda fuori. Adesso, sono andato avanti, ad oltranza, perché in realtà qui il programma non sta facendo la cosa giusta, perché io 3 più 8 più 4 più 3 più 1 più 6 è maggiore di 21. Quindi non mi deve più chiedere se voglio un'altra carta. Poiché sono sopra 21, ho perso. Ok? Quindi in realtà... In realtà questo ciclo while non si deve fermare, o meglio, non si deve fermare solo quando l'utente non vuole più carte, ma indipendentemente dalla volontà dell'utente, si deve fermare se l'utente ha raggiunto o superato il 21. Quindi ha senso chiedere all'utente se vuole ancora carte solo se non ha ancora raggiunto il 21. Quindi questa condizione è risposta uguale sì, ma anche i punti del giocatore sono ancora minori di 21. Allora, ti, se vuoi una, allora eh, ti ho chiesto se vuoi una carta, te la do, poi tornerò a chiedertela se... Ha senso che ti dia ancora un'altra carta, quindi tu hai ancora fino a massimo 20 punti. Se ne hai 21 esatti, è ovvio che devi fermarti, perché di meglio non puoi fare. Se ne hai maggiori di 21, sei fuori, hai perso e quindi ti fermo io. Se ne hai meno di 21, puoi scegliere se vuoi una carta oppure no. Allora, a questo punto possiamo anche dire... Quando calcolo i punti giocatore se, se i punti giocatore sono maggiori di 21 hai perso. O meglio, hai sballato, hai superato 21. E se ho superato 21 devo ancora chiedere questo input? No. Quindi in realtà questo input, prima avevamo detto, è l'ultima istruzione che devo fare alla fine di un'iterazione, ma solo se ha senso farla questa iterazione, la prossima iterazione. Quindi io questa, questa risposta qua la metterei dentro un else. Così. Cioè se hai superato 21 ti dico che sei fuori e con, con questa condizione maggiore di 21 rendo falsa la condizione del while e quindi uscirò stampo il messaggio non ti chiedo se vuoi continuare e ti sbatto fuori dal while perché questa parte qua è falsa non è più vero che tu hai meno di 21 punti se invece hai meno di 21 punti non ti stampo niente ti chiedo se vuoi un'altra carta e questo while ovviamente farà fede la parte risposta uguale sì, risposta uguale no, perché questa parte, punti minore di 21, sarà vera. Eh, tra l'altro, abbiamo aggiunto un pezzo alla condizione del while chiediamoci cosa capita alla prima iterazione, la prima volta che entro nel while, quando arrivo da sopra. Questa è una condizione che mi fa entrare o che non mi lascia entrare nel ciclo? In questo caso siamo tranquilli perché punti giocatore che abbiamo calcolato qua è la somma di due numeri da 1 a 10 quindi al massimo vale 20. Quindi non dobbiamo gestire come caso particolare il fatto che la prima volta tu magari hai già 21 perché in questo esempio non si può verificare, in questa variante del gioco non si può verificare. Purtroppo quando dobbiamo pensare a una condizione di un while dobbiamo sempre pensarla in due, due volte se arrivo da, da fuori, dall'alto o se arrivo da sotto e le variabili hanno valori diversi sono calcolati in punti diversi a seconda che sia la prima iterazione o che siano le iterazioni successive devo sempre ragionare in tutti i casi possibili dimmi c'è una domanda potremmo mettere scusa? exit qua? Eh, no, allora Exit eh, quando, so, dici, quando so che ho superato 21 esci. allora Exit è un po' brutale nel senso che interrompe il programma proprio quindi se noi volessimo poi un domani trasformare questo programma per farmi giocare più mani di gioco contemporaneamente non va bene no? quindi il programma cerchiamo di tenerlo vivo un Exit è solamente per gli errori non recuperabili no? eh, altrimenti qua eh, la perdita fa parte del gioco Allora, proviamo a giocare con questo, vediamo se succede, diciamo sempre di sì. Allora, dunque, cosa mi era uscito? 3 più 6 faceva 9, 9, 7, 16, 16, 8, giustamente 24, hai superato il 21. E eh, mi fa uscire senza neppure chiedermi altro. Eh, C'è ancora un caso particolare. E dobbiamo decidere come trattare che è il 21 esatto perché queste due condizioni non sono esattamente la stessa qui c'è scritto maggiore di 21 qui c'è scritto minore di 21 ma non sono una al contrario dell'altra perché c'è il 21 in mezzo che è falso in entrambi i casi allora se io ho 21 esattamente, cosa devo fare? allora devo uscire quindi è giusto che là sopra ci sia scritto minore di 21. Se ho 21 esatto, non è più minore di 21 ed esco. Okay? Non ha senso con 21 esatto elaborare la carta del giocatore, cioè estrarre una nuova carta per il giocatore. Però qua sotto invece, se il punteggio del giocatore è esattamente 21, per come è scritto il programma adesso, mi chiede voi un'altra carta. Allora questo programma si comporta, non è facile farlo, farlo comportare così, quindi ve lo racconto a parole, si racconta in un modo strano, si comporta in un modo strano, se io a seguito dell'estrazione di una carta arrivo esattamente a 21, la if della riga 20, 26 è falsa e quindi mi stampa, vuoi ancora un'altra carta? Che non avrebbe senso che mi chiedesse perché sono arrivato a 21 e poi però va avanti lo stesso, non me la dà questa carta, perché con 21 lui fa questa input, con 21 esatto, e però poi questo 21 rende falsa questa condizione e quindi non estrae la carta. Quindi mi chiede vuoi la carta, sì, ma io non trovo lo stesso. Perché tutto è possibile, ma magari aggiungiamo una, una clausola. Se fosse proprio 21, ti stampo un messaggio meno triste di hai superato 21, ma complimenti, hai 21, hai raggiunto 21, che mi spiega perché non mi stai facendo la domanda successiva. Chiaramente questo sarà difficile da, da, da provare, eh? perché 2 10, sì, sì, hai superato il 21, vabbè. Vabbè, mi è andata bene, al secondo tentativo, 9, 1, 10, 17, 18, 18, 3, 21, siamo riusciti a passare da questo SIF che abbiamo appena creato a volte è anche difficile testare i programmi proprio per questo motivo ci sono dei casi che vanno a, diciamo così, a intercettare delle condizioni che si verificano molto raramente e allora poi diventa difficile anche quando lo provi in questi casi allora magari si mettono dei numeri fasulli anziché random eh, dimmi non ci conviene mettere un print del valore del della somma? no io non stamperei il valore della somma perché se la deve fare il giocatore nella sua mente tu hai le carte davanti a te e fai i conti. Se sbaglio a fare i conti, eh, o cioè, sì. oh, come no? Sì, sono qua. No, non so molto da eh, lo so, non sappiamo ancora le liste. Però hai qua 9, 1, 7, 9173, lei lì. Poi potremmo imparare a stampare in fila, ma dovremmo ricordarcele. Invece, qua man mano che le estraiamo, ce le dimentichiamo. Non sappiamo ancora ricordarci set di valori. Ok, quindi questa potrebbe essere la logica di gioco del giocatore. Diamo per scontato che appunto quando arrivo a quel ciclo while il punteggio è sempre minore di 21 ed esco a questo punto per tre motivi. Ho detto no, ho 21 oppure ho qualcosa di maggiore di 21. Quindi esco in tre modi leggermente diversi. Adesso il computer. Ah, il computer ha già una sua carta, già estratta. Quindi so già quanti sono i punti di computer, perché ho la carta computer che avevo estratto all'inizio. Adesso, se io fossi il computer... Ho un vantaggio, chiaramente, perché so il punteggio che ha fatto l'utente. Allora, prima di tutto, se l'utente ha sballato, io non gioco perché ho già vinto. Quindi se l'utente è maggiore di 21, non faccio niente. sarei stupido eh? a cercare di giocare con il rischio di sballare anch'io quando so già che se non faccio nulla con la carta singola che ho già vinto quindi questa è la prima cosa da verificare if i punti del giocatore sono maggiori di 21 print passo non faccio nulla else questo era facile ho vinto perché l'altro si è suicidato. Nell'altro caso, il giocatore, questo S vuol dire che il giocatore, ha un punteggio effettivamente tra 2 e 21. Io ho un certo punteggio. Allora, ci sono varie strategie di gioco, no? Una strategia di gioco potrebbe essere while punti computer, minore, punti giocatore, estrai una carta. Cioè se io sto perdendo, ho meno punti di te, provo a estrarre una carta. Cosa può capitare? Può capitare che estraggo una carta, un'altra, un'altra il mio punteggio aumenta a un certo punto supera il tuo punteggio. O uguale. Se anche arrivasse uguale, so che a parità punteggio vince il banco. E quindi nel caso dell'uguale mi fermo. Solo se sto perdendo con un minore che se mi fermassi qua avrei perso. Allora provo a tirare fuori un'altra carta, no? e può andarmi bene, nel senso che aumento il mio punteggio addirittura supero quello del, dell'utente può andarmi male, nel senso che la carta che tiro fuori mi fa superare il 21 e ho perso, ma tanto avevo già perso prima dimmi ma quando si gioca a Blackjack le prime carte con una in mano, le fa vedere agli altri uh, non lo so a 7 mezzo, no, ad esempio quindi eh, il computer non saperebbe cioè, quanti... no, però qua si gioca a punti scoperti allora, allora, qui ci sono due varianti. Eh, la, la domanda è, no? Che, che dice lui? Ma il computer può sapere le carte dei giocatori? E il punteggio del giocatore? Cioè il giocatore ha le carte scoperte o no? Sì o no? Sì? No? Eh? Quindi una, una è coperta. Voi mi dite che una carta è coperta. Allora, eh, ok. Allora, facciamo le due, facciamo le due versioni. No? allora quello che mi state dicendo è che nel gioco vero il banco vede tutte le carte del giocatore meno una quindi può avere una stima del punteggio che ha il giocatore ma non ha la certezza questo oggi non lo sappiamo fare possiamo pensare di giocare in due modi diversi e questi magari li possiamo provare entrambi eh, che il computer sappia esattamente quanti punti ha il giocatore è quello che stiamo facendo oppure che il computer non lo sappia e proviamo a farlo sotto ok? non lo sappia vuol dire che dentro il gioco del computer la variabile punti giocatore non la dobbiamo vedere tranne ovviamente per il fatto che sei sballato lo sai sicuramente ok poi dobbiamo ricordarci di riprendere il gioco col allora questa è la nel caso in cui, ipotesi, il computer, può vedere tutte le carte del giocatore. Il computer è. Allora, in questo caso è facile perché finché ho punti inferiori, ehm, estraggo una carta nuova, lo dico, ho estratto un carta computer e aggiorno il punteggio, punti computer più carta computer, questo va avanti finché supera il punteggio dell'utente oppure finché supera il 21%. Quindi finché supero 21 significa che anche qua dovrò mettere un end punti computer minore di 21. E magari se mi accorgo che i punti computer fosse maggiore di 21 stampo ho superato 21, ma questo è solamente se vogliamo un messaggio estetico, non cambia la logica. La logica la fa tutta questo while qui. Se ho meno punti del giocatore e non ho ancora sballato, tiro un'altra carta. Di meglio non può fare, per fare di meglio dovrebbe sapere qual è la carta che sta per uscire, cioè barare alla grande. Quindi proviamo un po' a vedere, le tue carte sono 6 e 6, 12, prendiamo un 7, 12 più 7, 19, mi fermo. E il computer cosa ha fatto? Aveva un 1 più 7, 8. 8 più 2, ehm, 10, più 10, 20, e 20 è maggiore del punteggio che avevo io, mi sono fermato se non sbaglio 19. E quindi lui ovviamente ha deciso di fermarsi e non installare un'altra carta. Adesso ci manca la parte finale del programma che ci dica queste cose, ma rifacendosi conti a mente, è no? giusto così. Allora, proviamo a mettere la parte finale del programma e poi facciamo la variante in cui il computer non possa conoscere i punteggi del giocatore. La parte finale è facile, a questo punto prescinde da tutte le logiche di gioco che abbiamo fatto prima, prende questi due valori e controlla se punti giocatore maggiore di 21 vabbè, mettiamo una stampa punti giocatore Uguale, virgola, computer, uguale punti computer. Così li vediamo. Se il punti giocatore è maggiore di 21, hai perso. Dimmi, c'era un... Perché? la regola del gioco, regola del gioco? Ah, questa è un'altra regola che non abbiamo nel gioco lui dice che, lui dice che eh, anche se il giocatore ha sballato il computer per vincere deve arrivare almeno 17 e se no? il banco non la regola del 17 e se no? e se non arriva il 17 che fa? chi ha vinto dei due? deve, e se non lo fa? Ah, deve, deve chiederla comunque Ok, quindi quella è un'altra variante ancora, quindi, quindi il, il banco sarebbe, tra, nel caso in cui il giocatore abbia sballato, il banco no, il eh, Poi il banco però in caso giocatore cui va bene, prendere una fermare. Si deve o si può fermare? Si deve fermare. Tu stai pensando a un banco deterministico che segue delle regole fisse. Mentre il giocatore c'è il, il, il banco vero con una persona è lui che decide. Deve. Allora, ci sono molte regole che noi non stiamo ovviamente implementando. No? Partiamo da questa versione semplice e poi bisognerà magari, eh, in questo caso qua, provare a scrivere effettivamente davvero nella specifica quali sono le regoline che stiamo adottando. Allora, dicevamo, se punti giocatore maggiore di 21, il computer dice all'utente hai perso. E basta. Else, else if, se punti computer maggiore di 21, allora, if. Allora hai vinto. Perché hai vinto? Perché non ho sballato io, ma ha sballato il computer. E allora ho vinto di sicuro. Altrimenti siamo nel caso in cui nessuno dei due ha sballato e quindi vince chi ha il punteggio più alto. A parità vince il banco, quindi se eh, i punti miei sono maggiore dei punti del computer, ho vinto io, altrimenti ha vinto lui. Se sono uguali hai perso, perché eh, no, i punti di giocatore non sono maggiori dei punti di computer, quindi se sono minori o uguali hai perso, vado nell'else. Quindi nel caso dell'uguale va nel ramo else, a parità di punti vince il banco e quindi l'uguale è come fosse un minore. vediamo un po' se fa la cosa giusta 7-4, 11 3 eh sì, ho perso andiamo uh, ancora una e mi fermo 9-7, 16 e 4-20 punti giocatore 20 computer 23 perché lui ha sballato e quindi ha vinto il giocatore Allora in questo caso la logica di questa parte di programma è abbastanza semplice solamente questi quattro casi possibili ma se ci fosse una logica più complicata vedete che è molto difficile da testare perché dipende con che valori arrivano e questi valori sono fortemente dipendenti dal, dal caso Allora in quel caso sarebbe utile magari fare anche solo un programmino a parte in cui metto queste cinque righe qua e imposto a mano dei valori quindi nelle prime due righe scriverò punti giocatore uguale 7 punti computer uguale 10 e testo cosa fa questa parte del programma la testo con dei valori noti delle variabili per vedere che tutti i casi possibili siano implementati correttamente e poi a questo punto quando so che funziona la uso nel programma principale perché appunto eh, questa parte finale dipende da tutto ciò che è successo prima e diventa molto difficile dire, adesso voglio vedere se davvero controlla questo caso. Eh, come faccio? Dovrei arrivare con un valore computer che ha sballato e il giocatore no. Dimmi. Ma se dice 21, dice che hai perso che hai perso. No, perché ci sono tutti degli ELIF. E allora non è scritto così. <ride> no, puoi aver scritto diversamente che è legittimo, ma non... con una catena di ELIF non è possibile... Che, stampi più di, che entri in più di un caso non cancellare il codice lì facciamo vedere poi lo guardiamo se ci sono if anziché l'if questo può succedere cioè se fosse un if controlla il primo ma se poi la seconda condizione anch'essa fosse vera allora verrebbe diciamo, eseguito anche il secondo blocco queste sono tutte le catene di else e quindi non può mai entrare in più di uno. Ok, eh, questo è il computer onnisciente o quasi onnisciente. Se vogliamo invece dare delle regole al computer che siano un pochino più oneste, possiamo prendere quelle che sono scritte su questa slide, che forse sono quelle che dicevate voi. in cui dice, beh, se il giocatore non ha perso, il computer gioca, in base alla somma delle sue carte, se la somma delle carte è minore di 17, il computer deve prendere una carta, se è maggiore di 17, deve fermarsi. Era questa, sì. Che è fin più facile. E quindi l'altra ipotesi è il computer non può vedere le carte del giocatore e gioca e mira a raggiungere il 17 quindi a me pare che l'unica cosa da modificare qua sarà questo Cioè se ho meno 17, ovviamente davanti c'era sempre, se il giocatore è maggiore di 21, passo. Se il giocatore non ha maggiore di 21, estraggo carte se sono minore di 17, se invece sono maggior... Dov uguale? maggiore, dove sta l'uguale? Maggiore o uguale deve fermarsi, quindi è giusto il minore qua, il minore stretto qua. Allora in questo caso la variabile dei punti giocatore non viene usata, non viene sfruttata per decidere cosa fare. Okay. allora è chiaro che da qui in avanti non potete pensare di inventarvi delle estensioni a questo gioco a piacere no? soprattutto sul discorso delle carte, dei punteggi del valore dell'asso delle combinazioni speciali che ovviamente Complicano le cose, ma mantenendo più o meno lo scheletro del, del programma. Ecco, questo esercizio secondo me ci dà uno spunto per cominciare a ragionare sul bisogno di strutturare un po' meglio i programmi quando cominciano a diventare un pochino lunghi. Cioè noi il programma l'abbiamo fatto a blocchi, Ok? gli ha cercato di ragionare un blocco per volta, implementare un blocco per volta e capire bene esattamente quali valori vengono calcolati da un blocco e quali valori invece che vengono usati da un blocco successivo però è tutto solo nella nostra testa perché il programma non lo sa per lui è una sequenza di codice indistinta siamo noi che facciamo tanta attenzione a far sì che la variabile che ne so, punti giocatore venga calcolata da questo blocco qua ma non venga modificata dal blocco successivo ad esempio. Mm? Allora come fare, quando il programma si complica dovremmo riuscire secondo me a avere dei metodi, scoprire, no? e con questo introduco il prossimo argomento, darci dei metodi per isolare porzioni di programma e poterle riusare, tenere separate e usare quando servono. Vi faccio un altro esempio. Immaginate che io adesso vi dica che questa input va verificata. Sì, no, ma devo fare attenzione che l'utente scriva effettivamente sì, o no. Allora devo al posto dell'input, dovrò mettere l'input, col ciclo while, con i controlli, con i messaggini di errore, qui, e poi devo farlo anche sopra. E quindi vado ad allungare allungare il brodo, no? complicare il programma, aggiungendo tanti piccoli controlli ripetuti, uguali a se stessi ripetuti più volte. Allora questo chiaramente non è il modo di procedere, il modo di procedere è cercare di organizzare il programma definendo delle, in Python si chiamano funzioni, delle porzioni di programma ben definite che si possono poi riusare, richiamare a piacere cioè un po' come se noi dobbiamo che so, chiamare la funzione round che abbiamo usato già più volte noi non sappiamo se quella funzione dentro è fatta di una riga sola di codice o, o è complicatissima magari a mille casi particolari quando ci serve arrotondare un numero chiamiamo la funzione round fine qualcuno avrà scritto cosa deve fare la funzione round dentro, non c'è magia. Ci sono istruzioni che fanno dei conti. Ecco, quello che vogliamo imparare a fare è essere in grado di costruire anche noi stessi delle nuove funzioni che il nostro programma può usare. Quindi una funzione potrà essere chiedi conferma. E questa funzione stamperà il messaggio vuoi continuare? Sì, no, controlla che la S sia maiuscola, minuscola, gli spazi, fa tutti i controlli che deve fare però una volta che l'ho scritta una volta questa funzione, la uso semplicemente chiamandola come se fosse una funzione predefinita, come se fosse una print, una input, una round, un max o altro. Um, il modello che abbiamo è che quando io richiamo una funzione, questo l'abbiamo sempre fatto, gli passo dei parametri, questa funzione sulla base di questi parametri fa delle elaborazioni, e poi mi restituisce un valore. Nel caso di una funzione matematica è chiaro che mi restituisce un valore numerico che poi viene usato nell'espressione, ma nel caso di una funzione che mi richieda eh, appunto la conferma eh, mi restituirà un valore di tipo stringa, ad esempio. Allora, eh, tanto per darvi un veloce preview di quello che arriva, immaginiamo di voler gestire questo controllo questo confronto lo possiamo fare definendo una funzione lo scrivo qua sopra una funzione che, a cui posso dare il nome che voglio leggi conferma che dentro che cosa farà? farà questo input fino a quando la risposta non è corretta quindi farà la è una risposta, se la risp eh, poi la mette a posto, risposta uguale risposta.strip.lower, punto punto ad esempio, while risposta diverso da sì, and risposta diverso da no, ripetilo si è interrato ci vogliono due punti in fondo scusatemi e quando finalmente riesce a far funzionare scusate parentesi non ci sono in python quando finalmente riesce a superare questo che prima avevamo chiamato muro, che mi permette di andare avanti solo se la risposta è corretta, può restituire la risposta al programma principale. Allora, cosa abbiamo fatto qua? Sulla sintassi poi la settimana prossima entriamo nel dettaglio e capiamo bene. Ma io ho definito un blocco di programma, definito, def. definisco un blocco di programma dandogli un nome, come una funzione. una funzione, definisco una funzione nuova che ha il nome leggi conferma. Tutte le volte che uso questa funzione, nel resto del programma, eseguirà queste istruzioni che ci sono dentro, come se ne avessi messe nel programma. Però se questa funzione la uso 30 volte, queste istruzioni le ho scritte una volta sola. E il risultato calcolato dalla funzione, che in questo caso è la stringhetta s o la stringhetta n, viene restituito al programma principale attraverso l'istruzione, il comando che si chiama return. Cioè ho finito di calcolare, questo è il risultato di ritorno, il valore di ritorno della funzione, il valore restituito della funzione. E quindi io potrò, se la mia funzione legge conferma, sostituirla al posto delle input c'erano due punti in cui facevo la input e in entrambi i punti avrei dovuto fare i controlli allora anziché fare una input e poi farmi i controlli chiamo una funzione che mi sono definito io la quale faccia la input, faccia tutti i controlli che deve fare e che mi assicuri che il valore restituito della risposta anziché essere il valore grezzo della input è quello verificato. E poi io questo valore è una stringa, nulla di speciale, la uso normalmente. Ok? Quindi questo mi permette già ad esempio di isolare delle parti del programma, parti ad esempio noiose come questa, le metto dentro una funzione e poi quando uso questa funzione il programma è molto più semplice e molto più chiaro, non devo andare a aggiungere qua il ciclo while nel punto. L'altra cosa che mi permette di fare è di nascondere certe informazioni, ad esempio questo valore carta giocatore è una variabile che guardate come l'abbiamo usata, l'abbiamo creata qui e usata qui, basta, alla fine di questo ciclo questa variabile non serve a niente. ma neppure in fondo non ci serve più ci serve solamente i punti complessivi del giocatore ma la singola carta no però quella variabile c'è rimane anche quando non serve più allora un altro degli scopi delle funzioni è quello di, de di delimitare le variabili una variabile la definisco dentro una funzione e vive solamente dentro la funzione al di fuori non c'è quella variabile quindi evitiamo di portati dietro i valori che non servono più o che potrebbero essere confusi con valori che, che in realtà ci servono. Quindi ci impareremo a a partire di algoritmo a strutturare il nostro programma sotto forma di una serie di funzioni e queste varie funzioni corrisponderanno un pochino ai vari blocchi di programma su cui abbiamo lavorato finora. Quando i programmi diventano un pochino più complicati no? ci aiuta anche strutturalmente a in questo modo. Ma questa era solo un'anticipazione di ciò che faremo la settimana prossima, per oggi i laboratori sono ancora ovviamente sui siti. Buona giornata.